La trasmissione sta per iniziare. Ma quando inizia? Stai trasmettendo dal vivo. Ecco qua, il titolo spero lo dica tutto, ma adesso vendrò io a dire tutto un momento. Ecco qua, cari amiche e cari amici, sono voluto vestire elegante per questa occasione. Sempre sto alla ginnastica perché quando in casa poi mi tocca lavare, pulire le camicie, metterle ad asciugare, i vestiti, le giacche, tirare. E non è una cosa gradevole. No? Allora, non è che mi metto in tacca e cravatta tutti i giorni. Comunque, siccome era dopo che non facevo un video, volevo fare un video per salutare tutti e tutti voi Lolo test 1, augurissimi, bravo, bel traguardo. Grazie, amico. Quindi volevo, siccome avevo detto che avrei dovuto fare un video, superare raggiunti i mille video fatti. biologico grazie maestro per il video grazie a te di seguirmi e grazie anche a Lolotez 1 in parte non, non ho mantenuto questa promessa perché mi sembra che sono arrivata a fare mille e un video non so come youtube li contabilizzi che da qualche parte mi dice che ho fatto mille e uno da qualche parte mi dice che ho fatto mille però eh, allora, questo è il millesimo eh, video. Qua poi c'è l'antivirus che mi dice che devo uscire dal, dal eh, io non voglio uscire da, da nessuna parte eh, qua mi dice che no, no adesso non riparo niente eh, si attivano. Io, quindi, questo è il milleduesimo video. E ho fatto eh, che faccio eh, non è proprio il millesimo. Avevo detto che il millesimo video sarebbe stato per se già i mille video ma ho superato di due video. Guarda, comunque sono contento perché sin qui siamo arrivati. Grazie anche a tutte e tutti voi. Purtroppo non sono riuscito a recuperare la monetizzazione del canale, cosa che peraltro che peraltro non è l'unica mia preoccupazione perché mi piacerebbe eh, io ho guadagnato 150 dollari con youtube nel 2017 cioè, mi piacerebbe guadagnare moltissimi soldi ma il problema è che youtube ha messo l'ostacolo delle 4.000 ore all'anno per raggiungere la monetizzazione ma non è l'unico il vero problema perché in effetti In effetti anche se si aggiungessero le 4000 ore di visualizzazione quello che succede è che poi bisogna fare 100.000 views a video cosa che è più difficile io quando c'avevo le monetizzazioni riuscivo a monetizzare ogni video a meno che non ci fossero stati dei conflitti con la musica ma delle volte potevo mantenere il video Qua un altro antivirus però voglio dire così non c'è un riflesso degli occhiali E delle volte loro mi dicevano accettiamo la monetizzazione della maggior parte dei tuoi video addirittura la pubblicità nel mezzo io ne abusavo ogni 30 secondi ma i video superiori ai 10 minuti ma quelli che realmente monetizzavano loro erano 20-26 video che poi hanno iniziato a ridurli c'è stato il caso in Los Angeles iraniana una stream, non so come si chiama, che ha sparato nella caffetteria di Google perché nel bar di Google perché gli avevano tolto le monetizzazioni. Fanno impazzire la gente. Certo, non tutti sono pazzi che poi vanno a sparare. ma mi monetizzano solo 26 video su 700 nel 2017. Per di più, quello che ha raggiunto la monetizzazione è stato solo uno: un video con 100.000 views, l'altro ne aveva 50, un altro 10.000, gli altri meno di 5.000. Adesso ce ne sono molti con superiori a 10.000. Ma quando si arriverà? Eh, e loro poi rivalutano riconsiderano le views le riducono le scalano le arrotondano sempre in difetto e così anche se mi dessero le 4.000 ore beh, voglio dire quanto dovrei quante ore dovrei perché non fanno solo le 4.000 ore all'anno già è un traguardo impossibile perché devono guardare nel tuo canale 11 ore al giorno probabilmente solo la rai solo la mediaset hanno 11 ore o 100 ore di visualizzazioni al giorno anzi 12 ore che devi fare 10 ore ti darebbero 1650 ore all'anno devi avere 4000 ore all'anno. Allora io dico, va bene, non facciamo più con 100.000 views a video. Facciamo con 4000 ore all'anno di visualizzazione e poi con eh, ogni che ti pagano ogni 100.000 views però del canale, non per video. Allora, se io faccio 100.000 views nel canale è come se gli avessi fatto per video. E invece no, per video o però una delle due cose. Pagano per le visualizzazioni complessive del canale. Allora io direi che paghino per le visualizzazioni complessive del canale facendo il limite di 4.000 ore che se io apporto 500.000 views del canale con 3.000 video non mi pagano che magari faccio 3.000 video quest'anno nuovi 10 al giorno qualcosa del genere e loro loro mi pagano soltanto niente che magari per video non ho raggiunto le mille views pazzesco quindi è una meta sempre più impossibile riuscire a monetizzare con youtube è una meta sempre più difficile una mission impossible poi ho scaricato Applicazione per Android e l'avevo già scaricato quando avevo il mio vecchio cellulare. Mi funzionava questo vecchio eh, Samsung Galaxy 53 5360 che poi nel tentativo di recuperarlo io ho messo una, una Room e questo modello però oh, di una marca americana. Oltretutto non c'è più la Room originale, ma eh, eh, si chiama CP Radio Chat. Però volevo fare un esperimento, ma innanzitutto c'è molte sale chat, la sa radio funziona come il baracchino del radio amatore, ma parlano tutti, non so, saranno... Quindi YouTube paga poco e male? Sì, se arriva a pagare paga poco e male. Adesso con il limite delle 4.000 ore, Ortus Biologicus quasi non paga più a nessuno. Eh, ti dicevo io volevo eh, farvi vedere questa applicazione che cos'è che funziona tipo è buona tipo a livello amatoriale del radio amatore del marconista schiacci un bottone parli per 15 30 secondi poi ti rispondono ci sono delle sale dove a volte c'è della gente ma i nickname che si mettono non li posso nominare perché a volte sono pazzeschi e poi dialoghi veramente sembra la commedia l'italiana degli anni 80 anzi avevano del linguaggio più forbito più aulico sembra tutto rispetto parlando per la categoria per carità ma che siano dei camionisti gente che per esempio dice sto viaggiando sto viaggiando mimmo mimmo eh, arrivo arrivo dove stai dove stai e eh, eh, esco esco e poi un altro gli risponde: gli, si sfottano, si veramente non, non, non so. Io parlo, mi dicono qualsiasi cosa. La verità allora per sprecare la batteria del cellulare in una cosa che è buona, ma, ma chi. Io ho studiato all'università, caro Hortus Biologicus, ma non ho potuto terminare gli studi. Ho fatto uno un anno in filosofia. Comunque sono perito ragioniere. Ti ringrazio, se voleva essere un complimento. Beh, di che parlarvi perché io in questi giorni c'ho sempre meno ispirazione poi quando ho aperto il canale ho fatto molti video e adesso va di moda quello che io ho fatto negli anni passati nel 2013-2014 andate a guardare eh, si chiama Mutbang e mangiare davanti a, alla camera e io nel, nel mio nel miei tutorial di gastronomia cassorccia ho mangiato il mandomi, non so perché, non, non ottengo le stesse visualizzazioni adesso, molti dalla Corea mangiano, mangiano con la SRM e il Mut e mangiano non lo so non lo so perché queste cose vanno di moda ma io già ho fatto delle foto mie eh, mangiando dei video miei adesso ho caricato anche in instagram uno che è vecchio del 2010 pure io non ottengo lo stesso successo sono persone che iniziano adesso e hanno 100.000 views e i miei video hanno 300 views No, ma no, non c'è controllo delle views da parte di YouTube, per carità. Eppure dicono i più maliziosi che basta pagare AdWords per lanciare una campagna del proprio video. Ma io non ci credo, io credo che davanti a YouTube gli youtubers sono tutti uguali e hanno tutti gli stessi diritti e la stessa precedenza. a me il tuo video che mi ha colpito è stato come sbiancare un bc grazie ortus biologicus quale dei due quello che uso il vapore o è quello che uso eh, il cloro con eh, colorina uno dei video che hanno più commentato dei, dei miei video che hanno più commentato è stato quello dove sturo il lavabo del bagno L hanno commentato soprattutto per criticarmi eh, perché devo chiamare un idraulico perché così spacco tutto ma anche mi hanno fatto molti complimenti e poi hanno commentato persone che parlano in italiano forse perché non hanno capito quello che dicevo nel video e eh, quello ho fatto un video dove spiego come si blocca il mio tablet economico. Comprato in dicembre 2013, che me l'ha regalato mia madre, e ho visto più di 50.000 persone. Ma ecco io, in questo giorno che celebriamo l'aver superato i mille video nel, nel canale, 1200 con questo, se non vado errato. Se il conteggio di YouTube è esatto chiedo uno spone, un incoraggiamento da voi a commentare ogni mio video che guardate, ma soprattutto a condividerli, affinché anche altri possano commentarli e continuare a condividerli. Toro Urina oltre a dare delle spiegazioni era molto dimostrativo come video. Infatti ha avuto una marea di visualizzazioni. Grazie Ortus biologicus, in alternativa puoi intentare biancare o con eh, il vapore, una macchina a vapore o consuma elettricità oppure con bicarbonato e aceto e sparmiare nel cloro, non so cosa costi di meno l'aceto di alcol o, o il il cloro o sterilizzati più sterilizzante il cloro Però ecco se volete aiutarmi nel giorno in cui commemoriamo mille video del canale mi metto con gli occhiali per riportare gli occhi chiedo quindi di condividere i miei video di soprattutto guardarli con i vostri amici, parenti familiari in modo da farmi conoscere. Andate al lavoro, portatemi nel vostro cellulare. Andate in palestra, portatemi nel vostro cellulare. Andate a scuola, andate nella palestra, andate a casa di amici a mangiare, accendete lo Smart TV e mettete il canale Sant'Etan. Andate a casa di parenti lontani. Parenti da lontano vengono a casa vostra. Mettetevi a guardare nel giorno del compleanno di una festa della, del pranzo della, della fine settimana con gli amici, i parenti vicini di casa familiari. Mettetevi nello smart TV a guardare insieme a loro i miei video, e così fatemi conoscere a quante più persone possibili a volte con l'effetto virale si raggiunge il successo e io cerco di viralizzarmi nelle reti da poco mi sono iscritto in Arteon. ma non so non so come funzioni parteon capito non so proprio come funzioni quindi io faccio di tutto per sponsorizzarmi logicamente ma, ma non so non so come funziona patreon patreon eh, non, non io ho pubblicato eh, Vi lascio naturalmente, non è che dovete darmi chissà che cosa. Che purtroppo, quando avevo la monetizzazione, un amico che mi seguiva da sempre nel super chat mi ha dato un euro e che è successo che poi il 20 febbraio 2018 che non avevo le 4.000 ore. Mi hanno tolto la monetizzazione e non ho ritirare, potuto ritirare quell'euro. Che non so quanti euro bisognava avere nella, nella super chat, capito? E magari se il super chat, l'euro nel super chat, me lo davano prima che ritirassi i 150 dollari. L'includevano. Li ecco qua il mio link di Patreon non so come funziona non so come mi potreste arrivare a pagare io non, non, non. non ho denaro per carità ma non so come funziona e non ho idea di quanti soldi bisogna versare se in dollari se in che come io possa ritirarli e non vorrei che qualcuno mi desse del denaro in Patreon poi io non, non posso ritirarli non so come ti pagano perché il livello della monetizzazione YouTube è che poi ritirare il denaro con la Western Union che ti pagano nello sportello, soprattutto se sono somme di denaro piccole come 150 dollari. Perché io non è che arriverò a monetizzare milioni di dollari, capito? Cifre piccole e invece, Patreon, non so se a differenza di YouTube ti paghi con la Western Union che attraverso lo sportello bancario allora lì è differente magari devi dichiarare perché anche se è un, un profitto non fiscalizzabile è dif differente devi dare il conto corrente bancario magari se non ce l'hai ne devi aprire uno di risparmio debito perché io non ho guadagni sono disoccupato comunque Cortus biologico video che ha, ha avuto visualizzazione ed è quello che mi ha fatto monetizzare è stato come sturare il lavabo di casa e, da, da, dal quale estrago un mucchio di mugre dal lavandino. È piaciuto a molti e a molti ha disgustato proprio per questo forse che lo hanno maggiormente condiviso. Adesso vi do il link se vi interessa. Questo è il video. Io volevo fare un estratto di tutti i miei video per celebrare i mille video, ma poi ho detto meglio una diretta, che così non devo editare nulla. Prossimamente conto di fare dei video in inglese. Questo è il mio primo video più visto. Questo è il secondo video più visto. questo è il terzo video mio, il mio video più visto al quale fai riferimento c'è il quarto mio video più visto con 5.264 visualizzazioni: eh, come accendere correttamente il forno a gas senza rischi di esplosione. e Io vi consiglio di guardarlo per la sicurezza nelle vostre case. Come accendere correttamente il forno a gas senza il rischio di esplosione? Un video che dura poco, due minuti dimostrativo, li facevo più larghi. Poi, di L'igiene domestica, questo non per eh, sbiancare, ma per disinfettare il sanitario con il vapore. Ho ottenuto molte visualizzazioni anche questo, anche questo video. Ne ho ottenute 17.290. Poi un video da. Eh, 13.485 visualizzazioni Michael Schumacher in comma dopo un grave incidente sugli sci video blog avrei dovuto mettere breaking news forse cambierò il titolo di quel video un video da 12.520 visualizzazioni Così vi do dei suggerimenti come fare dei video tutorial di manicure, come tagliarsi le unghie delle mani correttamente. Guardate nella chat se potete che vi do la smorfia tutorial. suggerimenti dei numeri da giocare 10.123 visualizzazioni voglio fare un video sul grande io ho fatto un video sullo scarabeo rinoceronte 8.543 visualizzazioni condividete questi video per farmi raggiungere le 100.000 visualizzazioni e poi marco travaglio litica con santoro e lascia lo studio servizio pubblico in diretta tv dal vivo 7.039 visualizzazioni ecco questi sono i 10 più visti eh, non starò qua a, a mettervi il link eh, di tutti gli altri video sceglierli eh, andando nella sezione video e eh, eh, potete scegliere quelli di vedere quelli più visti e poi i video scendono alle 5.70 90 5.797 visualizzazioni 4640 insomma eh... quindi sono contento che mi seguiate Sto in diretta da quasi mezz'ora non voglio annoiarmi e <ride> non voglio annoiare neanche voi vedendomi annoiato non voglio non voglio annoiarmi <ride> Lazio, proprio perché più che noia e stanchezza, non voglio annoiarvi. Guardate, infatti, guardo di qua, di là, ho tante cose da fare. Non voglio annoiarvi, non voglio annoiarmi. Insomma, avete capito, no? E qui, perché. Pomeriggio, buon pomeriggio a tutti. A poco è sera. e sera, 8 passa. Non ho l'orologio. Mi filmo la cieca, alla bulgara. No, e ho detto tutto per festeggiare un video. Non ho molti argomenti. Cioè ce ne sarebbero di cose da dire, ma io farlo un video saluto un video omaggio a tutti e tutti voi cari amiche ed amici che mi seguite che mi aiutate ad andare avanti e mi incoraggiate e mi spronate quindi vi ho lasciato nella chat eh, il link dei miei primi dieci video visti voi potete anche andare nella sezione del mio canale video cercare di vedere quali sono i video più visti i video più vecchi se volete guardare i video più vecchi o i video nuovi vedete quello che volete insomma poi c'è una sezione che si chiama nel mio canale, una sezione anche nel vostro. Eh, per carità, se voi commentate nel mio canale, io commenterò nel vostro. Io non so come, come dirvelo. Allora vi metto il link: io pubblico foto della mia vita, pubblico i, le anteprime dei video, pubblico le mie idee un sacco di cose rendo pubbliche un sacco di cose allora qua vi lascio il link che si chiama community siccome hanno tolto hanno tolto google plus come rete sociale adesso hanno reinserito la community che prima era discussione adesso si chiama comune potete aprire una discussione oltre che sotto i miei video Invitare i vostri amici a aprire una discussione nella rubrica community che c'è nel mio canale. Se fai un video tutorial su come si cambia il sale sulla lavastoviglie, io non ho la lavastoviglie, <ride> però ho fatto, eh, guarda, ho fatto dei tutorial, guarda caso. Vediamo se lo trovo. Purtroppo devo andare a cercare qua sotto la voce vari tutorial sugli argomenti. Vediamo se lo trovo. allora vi invito a guardare questa playlist di tutorial vari perché non sono di gastronomia né, né nulla del genere qua metto la playlist a divide condividere anche le playlist non solo i video ma qua vediamo un po Ho caricato dei bei video nelle playlist modestamente semplice questo di giardinaggio come mantenere pulito il giardino guardate quello sul giardinaggio che ho messo il link lì ci sono dei tutorial di gastronomi e di sui cellulari ho fatto molti, molti video sui cellulari e purtroppo non trovo so questo video ho fatto tutorial su come tirarsi la barba senza tagliarsi il gotto, purtroppo non riesco a trovare video su come lavare i piatti. Ma li lavo Rimane il riquadro piccolino quando cerchi. Non so se, se starà in elenco. Oh. A' ah, ecco, addirittura gli ho messo a srm perché allora visto che dovrò vedere che sta messo probabilmente sta messo in in chia parla con tutte, tutti voi ma guarda questo è un tutorial su come lavare le stoviglie qua ti do il link e poi cerca stoviglie nel mio canale e poi c'è anche questo tutorial sono, voglio darvi due tutorial prima di risparmiare l'elettricità. Come rimuovere peli dal tappeto di casa? Senza usare nessuna macchina. Quest'altro tutorial. di gastronomia casareccia come fare buona carne macinata ecco qua come fare della buona carne macinata allora caro portus biologico care amiche ed amici ormai sì che mi sono staccato eh, allora se potete passate da patreon lo meno per dargli like certo bisogna iscriversi e tutta una cosa strana non so come funziona patreon eh, adesso vediamo un po qua beh adesso mi spiace siete in tre a seguirmi sono passati 37 minuti fra poco ma io devo staccare e ho cose da fare Vi ho suggerito anche dei tutorial vi ringrazio di avermi seguito fin qui in questi più di mille video e di avermi seguito anche oggi vi ringrazio di cuore mi raccomando non lasciate di seguirmi soprattutto condividete i miei video con le vostre amiche ed amici come ho detto in precedenza aiutatemi a superare le 4.000 ore di visualizzazione non vi chiedo denaro anche se mi sono iscritto a patreon ma nessuno mi fila ma almeno condividete i miei video se mi volete aiutare quindi grazie ortus biologicus grazie amiche grazie amici non so in quanti mi, mi avete scritto adesso nel chat perché ho messo tanti link e poi alla fine a finire che, che non dico no solo solo loro tese ortus biologicus mi sembra che mi hanno scritto anche se mi seguono te. Vabbè, adesso devo devo staccare Ringrazio di cuore, inutile arrivare ai 40 minuti, tanto non voglio essere ridondante. E poi non mancheranno occasioni di fare dei video. Poi voglio accettare la sfida, visto che ho molto pubblico che non parla in italiano ma mi segue, fare dei video in inglese forse anche in spagnolo, perché l'inglese e lo spagnolo sono gli idiomi più parlati nel mondo. Forse così aumenteranno le visualizzazioni. E anche le views dei video, che già io me lo auguro proprio, voglio diventare uno youtuber professionale. Poi magari mi ritroverò nelle condizioni di dover eh, dichiarare le eh, tasse perché altrimenti sono un allora, grazie, ho fatto già 40 minuti spaccati: 40 minuti e tre secondi. Ciao ciao, un saluto loro Lolotez 1 e a Hordus Biologico che hanno partecipato nella chat. E arrivederci, devo prendere la decisione di staccare perché altrimenti. E al più presto cercherò di scrivere dei racconti. Perché devo essere uno scrittore fin da 12 anni. Ciao. E non si stacca. ciao